Ciao ragazzi, come state? Spero bene, è tanto che non ci vediamo, però ciò non vuol dire che non ci possiamo esercitare a casa. Io stasera ho preparato le pizze, invito tutti voi a inviarmi delle foto e dei video. Restiamo a casa e andrà tutto bene. Un bacio a tutti!